Benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale. Nell'approfondimento di oggi ci aiuterà Anna Maria D'Andrea. Buon pomeriggio Anna. Ciao Tommaso. Quest'oggi il tema sarà il decreto aiuti. Ieri c'è stata appunto la fine dell'iter della legge di conversione. È stato votato al Senato occasione in cui il governo aveva chiesto la fiducia. I, il Movimento 5 Stelle, i senatori del Movimento 5 Stelle non hanno preso parte alla votazione e eh, poi ovviamente si è innescata quella che è una vera e propria crisi di governo che in serata è stata parlamentarizzata, ma eh, noi in realtà quest'oggi non vogliamo occuparci propriamente di questo, eh, piuttosto ci vogliamo eh, soffermare sulle novità del decreto aiuti. Il decreto aiuti è una misura del governo da circa 23 miliardi e dall'interno ci sono altrettante misure eh, che principalmente possiamo dividere eh, tra quelle dedicate al lavoro e quelle invece più dal punto di vista fiscale. Per quanto riguarda quelle dedicate al lavoro, Anna, quali sono le principali novità? Tommaso sicuramente il sulle misure in materia di lavoro al centro del decreto aiuti c'è il bonus di 200 euro su questo però abbiamo dedicato numerosi approfondimenti eh, che eh, gli ascoltatori possono trovare sul canale YouTube di informazione fiscale e non mi ci soffermerei oltre. Eh, la legge di conversione è intervenuta su altri aspetti che poi diciamo sono anche alla base di alcune delle Uh, delle polemiche della, uh, alla base della crisi, della crisi in atto, tra cui sul reddito di cittadinanza. Cosa è cambiato sul reddito di cittadinanza? Uh, la legge di conversione ha sostanzialmente previsto che i datori di lavoro privati possano proporre direttamente al percettore del reddito di cittadinanza uh, posizioni lavorative uh, senza passare quindi dal centro per l'impiego. E a livello poi di tutte le regole che caratterizzano il reddito di cittadinanza, anche il rifiuto dell'offerta di lavoro proposta direttamente dal, dall'azienda rientrerà nel calcolo di quelle che comportano prima eh, il, diciamo, la riduzione e poi il venir meno del reddito di cittadinanza. E su questo aspetto ricordiamo che chi percepisce il sussidio è di fatto obbligato ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue per non perdere il beneficio. E per chi invece percepisce il reddito di cittadinanza da uh, più di 18 mesi uh, è obbligatorio accettare la prima offerta di lavoro congrua. Uh, sempre in materia di lavoro poi andando oltre il reddito di cittadinanza uh, il decreto aiuti introduce un, bonus, un nuovo bonus pari a 550 euro che in questo caso sarà erogato ai lavoratori con contratto part time ciclico verticale. Si tratta di quei lavoratori che sostanzialmente hanno dei periodi di buco lavorativo nel corso dell'anno e quindi si trovano scoperti per determinati periodi come ad esempio i lavoratori delle mense scolastiche. Uh, il bonus per il quale eh, in ogni caso bisognerà attendere l'avvio di tutte le procedure operative e quindi ulteriori passaggi normativi sarà riconosciuto a chi ha lavorato almeno sette settimane ma non più di venti nel corso dell'anno e che non percepisce la Naspi oppure uh, una pensione. Uh, ulteriore misura in materia di lavoro e che questa volta riguarda le imprese è un bonus fiere di uh, pari a 10.000 euro che sarà riconosciuto per la partecipazione a fiere internazionali fino al 31 dicembre. Queste sono tre delle misure diciamo, che abbiamo preso in esame nei nostri approfondimenti attuali. E dopo una panoramica sulle misure relative al lavoro, passiamo invece a quelle di tipo fiscale. A partire dal super bonus ci sono numerose novità. E certo. Quali sono? Allora il super bonus altro tema divisivo e allora innanzitutto il decreto aiuti conferma cioè la legge di conversione del decreto aiuti conferma la proroga che era già stata prevista dal decreto legge eh, per i lavori sulle unifamiliari. quindi fino eh, in caso di sal quindi di lavori pari almeno al 30% dell'intervento complessivo effettuati fino al 30 settembre Uh, sarà possibile effettuare lavori sulle uni familiari ammessi al super bonus fino alla fine dell'anno, il 31 dicembre. La conversione del decreto aiuti è intervenuta uh, su uno dei temi diciamo, controversi uh, del periodo sul fronte fiscale, ossia la gestione del credito. Cosa è stato previsto? Uh, per tentare di sbloccare uh, la cessione del credito è stata uh, aperta alle banche la possibilità di cedere le somme acquisite in qualsiasi momento ai propri correntisti titolari di partita IVA e su questo aspetto in precedenza era prevista la stessa possibilità per le banche ma solo per i clienti professionali qualificati, quindi una categoria molto ristretta. Uh, poi uh, a fianco al super bonus sono state previste novità in materia di rateizzazione delle cartelle che diciamo da un lato vanno a rendere le regole più morbide e da un lato più stringenti perché viene uh, semplificata la procedura per la richiesta delle, delle rateizzazioni per i debiti fino a 120.000 euro che potranno essere uh, quindi inviate online e senza la necessità di uh, particolare documentazione Uh, passa da 5 a 8 il numero delle rate non pagate che porta alla decadenza dal, dal piano di rateizzazione però chi dovesse arrivare alla decadenza dal beneficio non potrà più accedere a nuove rateizzazioni sullo stesso debito mentre in precedenza questa possibilità veniva comunque uh, consentita saldando le rate scadute non pagate entro i termini. Uh, sul fronte fiscale poi abbiamo un'ulteriore novità che riguarda il settore dello sport e in particolare è prevista la proroga dei versamenti tributari e contributivi per federazioni, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive Uh, per tutti i versamenti di ritenute, IVA e uh, altre imposte e contributi fino al 30 novembre. Questi versamenti dovranno però essere recuperati poi in un'unica soluzione entro il 16 di dicembre. Questa è una panoramica delle principali novità sul fronte del fisco. Perfetto, quindi abbiamo visto, abbiamo scelto diciamo alcune delle misure più importanti del decreto aiuti, in particolare della legge di conversione del decreto aiuti eh, senza tornare su alcune delle misure che poi erano già state previste dal decreto quando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale per completare il quadro vi invitiamo a leggere l'approfondimento nell'apposito articolo che trovate in descrizione del video eh, ovviamente ci saranno in futuro altri eh, provvedimenti che cercheranno di contrastare ad esempio il caro energia, ne è previsto uno entro la fine di luglio, ovviamente il quadro si complica con la crisi di governo, ma eh, vi aggiorneremo anche su, su questi sviluppi. Per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci.